Mamma è successa una cosa assurda. Il cane non c'è, non lo troviamo. Io non lo so, anche voi lasciate il cancello aperto, porco cane. Dai, muoviamoci, muoviamoci. Andiamo, andiamo. Eh. Pa, pa, pa, pa, pa. Benvenuti in questo nuovo video vlog, lasciate già un bel mi piace Sto riuscendo a non saltare neanche un video perché ricordate che ogni due giorni esce un nuovo video Mi raccomando attivate la campanellina se non siete iscritti iscrivetevi al canale E come al solito se siete nuovi iscritti, se vi state per iscrivere in questo momento Commentate con hashtag nuovi iscritto perché vi metterò un cuoricino e vi darò il benvenuto personalmente nella Barboots Family Come ogni mio video, per iniziarlo al meglio, devo bere un caffè Ok, ora che ho bevuto il caffè, come al solito, sono pronto per iniziare questo vlog. Vi ricordo che se volete le felpe come le mie, hashtag pedacolo, le trovate in descrizione. Nel primo commento c'è il sito con tutto il merchandising, le t-shirt unisex e le felpe di ogni colore. Allora, adesso volevo farvi salutare del mio cagnolino. Volevo andarci a giocare un po' in questo vlog. Ho scoperto che c'è un'applicazione che permette tipo di tradurre quello che dici per i cani. Non so se funzioni davvero, però volevo provare. Tutti ormai conoscete Spillo, il mio cagnolino perché cioè per chi mi segue su instagram lo metto praticamente tutti i giorni se non mi seguite andate a seguirmi giuseppe trattino basso trattino basso per buto e ora andiamo nel mio cagnolino in spillo che facciamo questo video Pillo Pillo poi hai visto il cane no no io non l'ho visto era fuori no fuori non c'è fuori, fuori Pillo sarà su di mia sorella sicuro oh marti ciao marti com'è dai hai visto spillo No Non è qua? Non lo trovo Sarà in camera mia Andiamo adesso in camera mia La mia cameretta Con tutti i vostri cartelloni ovunque Non c'è neanche qua raga È un casino C'è il cancello aperto C'è il cancello aperto C'è il cancello aperto Però anche se c'è Di solito quando c'è il cancello aperto Spilo non esce mai No raga è sparito il cane. È scappato il cane, mi sa. So. Marti. Quando sei rientrata da scuola hai lasciato il cancello aperto, c'è il cancello aperto. È inutile che vai a controllare. C'è il cancello aperto. Se il cane è scappato? Secondo me è uscito. Andiamolo a cercare. Dai, muoviti, mettiti le scarpe. Andiamo a cercare il cane. Marti, hai lasciato il cancello aperto? Ah questo deve essere un vlog normalissimo, deve essere un vlog felice E io ho paura di aver, cioè io ho paura di aver perso il cano, ho paura che sia scappato Ma anche te, ma perché lasci il cancello aperto? Adesso dove lo andiamo a cercare sto cane Cioè non è che le strade sono tante però metti che qualcuno l'ha rubato, cioè se l'è preso, non so l'ha visto per strada e l'ha rubato Non ce l'ha il collarino col numero attaccato? Mm, no Ah, raga, dovete sapere che comunque io non abito coi miei, no? Quindi c'è... Cioè, non so se il cane abbia il collarino o meno. Però non è che può essere andato chissà quanto lontano. Da quant'è che sei arrivata da scuola? Eh? Da e mezzo. L'ultima volta che è scappato è venuto qua. Che c'è un prato enorme. Quindi il primo posto dove andiamo a cercare è qua. Sperando di trovarlo. Spillo! Spillo! Ma che, se non lo troviamo cosa facciamo? Eh, non lo so... Dobbiamo trovarlo per forza. Oh, mi saluto qua vengo quando ci faccio i giri col cane, quindi magari è venuto qua. Spillo! Sì, però anche te. Lasciare il cancello aperto. Eh, però non me ne sono accorta. Eh ho capito. capito, però un po' più di attenzione. Cioè, cioè abbiamo un cane. Eh, qua non c'è. Andiamo a vedere da un'altra parte. Continuiamo a camminare. Cioè la strada è solo una. Quindi o è andato dritto o se l'hanno portato via. Ho sentito a bagliare? Eh no, è il cane di quello là Ah, il problema è che qua è pieno di cani Quindi cioè, io mi prendo bene che magari sento abbaiare, Però logicamente non è nostro Ci cioè, mi sarà la poverina che è lì è tristissima Perché comunque il cane è suo E di mia mamma Ed è quella che ci soffre di più poi logicamente magari si è anche in colpa Perché al cancello aperto l'ha dimenticato lei Marti cosa facciamo? Io quasi quasi vado a fare un altro giro a cercarlo Non so andare... Eh però non c'è a casa nessuno Papà è uscito E se torna il cane non trova nessuno? Perché torna il cane? I cani tornano sempre Marti Eh ho capito ma Cioè metti che non lo so Adesso è tipo nel prato E gli sta succedendo qualcosa E noi lo troviamo Cioè Io aspetterei ancora un po' Aspettiamo la mamma. Aspetta la mamma, tanto la mamma arriva, eh, dovrebbe arrivare adesso. Sì. Non risponde al telefono, ho chiamato, non risponde al telefono, c'è cioè, un'emergenza se io avessi bisogno, mia mamma la non risponde. macchina? che situazione, raga. Comunque interrompo un attimo il vlog perché c'è cioè, comunque <ride> mi è sparito il cane, quindi adesso vado a cercarlo e allora va, esco io a cercarlo, te resti a casa in caso dovesse tornare, va bene? Mm. Mamma, è successa una cosa assurda. Il cane non c'è, non lo troviamo. Non l'hai portato te in giro. Ma se sono andata a lavorare Non c'è più il cane Martina ha lasciato il cancello aperto E non c'è più il cane è sparito Ma si sì, dai Te lo giuro, non fatto? è uno scherzo Te lo giuro, non c'è più il cane Pillo Non c'è? No, no, non c'è In giro, controlla Non c'è il cane, non è uno scherzo eh, Oggi è pomeriggio. Eh, è pomeriggio. Ci fate a casa, Siamo andati a cercarlo, siamo andati Non c'è il collarino Ti giuro mamma non c'è più il cane Eh no, niente, andiamo a cercarlo di nuovo eh, ma se andiamo a cercarlo tutti? Sono già andata a cercarlo io, non l'ho trovato. Se torna e non c'è nessuno a casa, non c'ha il collarino col numero di telefono? Eh, no, no, è quando in casa di solito il cancello non è aperto. Eh, scusa, eh, sono i biscottini. Andiamo il cercare il rumore, qualcosa. Andiamo, io non lo so, anche voi lasciate il cancello aperto. C'è pure la strada dai muoviamoci muoviamoci Andiamo andiamo eh. apri il cancello, apri il cancello Andiamo Sì ma la telecamera lasciala qua Cazzo tu porta questa telecamera Anche quando mamma io non ho voglia di venire torno a casa vai a cercarlo da sola non ho voglia di venire vai a cercarlo da sola il cane Così sei scemo ciao mamma vieni un attimo per favore forse ho trovato un metodo per trovarlo F fermo, fermo, fermo Spillo, fermo. Eccolo. Tieni. Oh, ma guarda. Spillo, ti ho cercato. Tieni, spiro, oh, mio bello. Ehi, ma non ho fatto lo scherzo di nuovo. Si eh, eh no, ecco Spillo, no. Eh, amore della mamma. Raga, ho fatto lo scherzo a tutti. Cioè, il cane è sparito. No, tu sei scemo. Allora, io mi sono presa male. Eh, beh, ci mancherebbe pure che non ti prendi male. Ho capito, ma sei... No, amore no, no, mio, Sto deficiente. Cosa Cioè no. Scusa, mi hai fatto pure sentire in colpa che pensavo di aver lasciato il cancello aperto. Ma sei scemo. Il cane, no. Cioè, cioè no, basta. Cioè, no no, no non è una cosa possibile questa che ogni volta mi fai questi scherzi molto. dai mamma vieni qua ma che vieni qua mi fai sempre prendere sì. i colpi ta ta ta ta ta oh ma mi sì, fa venire mi... un infarto te qualche volta ma lo sai che quando c'è il cancello aperto sfido non esce non è mica vero non è vero non che, è che vero. non esce, esce però poi ah. viene davanti al cancello di Se solito so... però io che ne so che non gli è successo niente a sto cane scusa non ho capito raga è uno scherzo mm. Cioè, è uno scherzo! Ma dove l'hai messo il cane poi? In cantina! Ma sto stupido Ma non è stato tanto, cioè ogni tanto lo faccio uscire! Cioè, io basta! Sfillo! Sfillo! Non sono scherzi da fare questi, eh! Dai, no. Ah raga! Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate con hashtag spillo scomparso. Questo era tutto uno scherzo, io ho fatto finta fin dall'inizio per far prendere male mia sorella, perché se no se mi avesse visto magari in qualche modo ridere così avrebbe capito subito perché ormai mi conoscono. Quindi ho fatto finta anch'io di essere preoccupato per il cane, ma in realtà era tutto uno scherzo che ho architettato io, ho nascosto il cane giù, ok? E gli ho fatto credere che fosse... Scomparso lasciando il cancello aperto E facendo a sentire in colpa mia sorella Mi raccomando iscrivetevi al canale E se avete visto il video fino alla fine Commentate con l'hashtag fino alla fine Noi ci vediamo tra due giorni Perché ogni due giorni esce un nuovo video Ciao non questo è stato davvero cattivo oggi Questo era un bello scherzo Eh raga non mi parleranno più Basta